Pronti! è primavera i rondoni i fiori tutto va come deve andare il tempo è bello l'aria è mite e questo è il mondo della natura nel mondo viceversa della società, dell'uomo, delle scienze sociali, accade quello che deve accadere e che è previsto che accada dalle scienze sociali, un po' come nel mondo delle scienze naturali, accade quello che le scienze naturali prevedono che accada, per esempio che a primavera i fiori fioriscano, è questa non l'ho mai vista fiorita a dicembre. ma. Forse, nonostante io non sia un botanico, quindi non vi sappia dire esattamente per quale motivo fiorisce a maggio. Viceversa, sono abbastanza in grado di dirvi perché oggi sul Financial Times leggiamo quello che leggiamo e che avrò il piacere di leggere con voi. Pensate, dopo avervi letto Dante e dopo avervi letto Tolstoi, Oggi mi tocca leggervi Gedeone, però non quello della Bibbia, no, quello del Financial Times, un tal Gideon Rachman che dice delle cose che a mio avviso sono assolutamente banali e che penso anche di aver detto una decina di anni fa, probabilmente voi ve le ricorderete e per voi non saranno un'assoluta novità. Quello che non è banale e che appaiano sul Financial Times. Quindi immagino... <ride> Scusate, viene da ridere. Io penso ai miei giornalisti di regime preferiti, quelli che parlano di economia essendo laureati in qualsiasi altra materia. Immagino il loro profondo sconforto nel leggere su una testata autorevole alla quale loro magari ambirebbero di contribuire, ma non possono perché non ne hanno né i mezzi culturali né quelli linguistici, eh, alla quale ambirebbero di contribuire perché è di fatto l'ufficio stampa dei loro padroni eh, trovare un articolo come quello che adesso vi leggerò traducendovelo come posso eh, con i miei limitati mezzi dall'inglese l'unione europea si deve ritirare per sopravvivere titolo, sottotitolo per motivi pragmatici e democratici sarebbe una follia mettere sotto accusa il governo tedesco con una procedura di infrazione. Titolo e sottotitolo inizia il testo. Chiunque abbia lavorato a Bruxelles avrà familiarità con la teoria della bicicletta riferita all'integrazione europea. L'idea è che eh, l'Unione Europea, se non continua ad andare avanti, cadrà e si romperà, come la bicicletta. Ma la teoria della bicicletta è pericolosamente datata. Per sopravvivere, in effetti, oggi l'Unione Europea ha bisogno di trovare un freno e una marcia indietro. L'alternativa, cioè se non fa marcia indietro, è una collisione potenzialmente fatale fra le istituzioni europee e le nazioni europee. Oh, Ma chi l'avrebbe mai detto? La probabilità di un conflitto è cresciuta drammaticamente a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale tedesca che pone la Germania in diretta opposizione sia con la Banca Centrale Europea che con la Corte di Giustizia Europea. Giusto, bravo Gedeone, sei un ragazzo sveglio. La Corte tedesca, che ha sede a Karlsruhe, ha sentenziato che i programmi di acquisto di titoli della BCE, che hanno aiutato a tenere a galla la moneta unica europea, dice proprio così, keep afloat, questi programmi di acquisto, secondo la Corte di Karlsruhe, non hanno, superato il criterio della, non hanno adottato il criterio della proporzionalità perché non hanno preso in considerazione gli effetti macroeconomici di questi acquisti. Inoltre la Corte ha detto, la Corte di Karlsruhe, che la Corte di Giustizia Europea ha agito al di fuori delle proprie competenze, ultra vires come ricorderete, quando ha dichiarato che gli acquisti di titoli da parte della BCE erano legali. I sostenitori più ardenti dell'Unione Europea hanno reagito con errore, con orrore alla, a questa mossa della Corte tedesca. Alcuni hanno sostenuto che la sentenza di Karlsruhe ha messo in pericolo l'intero ordine legale dell'Unione Europea e che la Commissione Europea deve, must, non should, deve, must, rispondere con una procedura di infrazione. In altre parole, la Commissione europea dovrebbe portare la Germania in eh, tribunale. Il mio punto di vista, qui parla Gedeone, che anche se non è quello della Bibbia e quindi non ha quel tipo di autorevolezza, è quello del Financial Times, per cui diciamo così, per i piddini è quasi ugualmente autorevole. Dovrebbe esserlo, vediamo se lo riterranno autorevole dopo aver letto questo suo articolo. Il mio personale punto di vista è che per motivi pragmatici e democratici sarebbe una follia portare la Germania in tribunale da parte dell'Unione Europea. La Germania è il paese più grande dell'Unione Europea ed è anche il più grande contribuente al suo bilancio. L'Unione Europea non può essere costruita contro i suoi stati membri e meno che mai contro la Germania. Il club può sopravvivere alla Brexit, ma senza Germania non ci sarebbe Unione Europea. Poi magari torniamo su questo passo per commentarlo. Andiamo avanti. I sondaggi in Germania suggeriscono che la Corte Costituzionale è l'istituzione più rispettata nel paese. La Bundesbank è anche vista tradizionalmente come eh, un'istituzione chiave nella eh, democrazia tedesca del dopoguerra. È una garanzia che gli anni dell'iperinflazione della Repubblica di Weimar non torneranno mai più. Vabbè, una cazzata facciamola dire anche a Gedeone nel senso che sappiamo benissimo che Hitler non è andato su per colpa dell'iperinflazione, oggi lo trovate scritto anche sul blog Voxeu che ha fatto un, una specie di approfondimento sulle cause della seconda guerra mondiale, insomma si sa che le cose non stanno come le raccontano certi coloriti giornalisti nostrani, ma insomma facciamo dire questa scemenza anche all'amico dell'FT. Dell <coughs> per l'Unione Europea, umiliare due dei più importanti pilastri della stabilità post bellica tedesca, cioè umiliare la Corte Costituzionale e la Bundesbank, sarebbe estremamente controproducente. Se la Germania si stesse comportando in un modo fondamentalmente antidemocratico, allora questo tipo di confronto sarebbe un obbligo inevitabile. Ma, anche se è possibile contestare sia la logica economica che la logica legale sottostanti alla sentenza di Karlsruhe, continua il buon Gedeone, non vi è alcun indizio che la Corte abbia agito in modo antidemocratico o improprio. Il punto di vista dell'Unione Europea è che la Corte di Giustizia Europea è la più alta Corte in Europa e quindi supera in rango la Corte di Karlsruhe. Ma se l'Unione Europea inizia una procedura di infrazione, la disputa fra la Corte di Giustizia dell'Unione Europea e la Corte Costituzionale tedesca sarà regolata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea stessa e quindi una situazione circolare. Che, che vedrebbe eh, automaticamente eh, compromettere la forza morale della sentenza perché chiaramente uno dei due contendenti, una delle due parti in causa, la Corte di Giustizia europea, sarebbe anche il giudice che non è esattamente il massimo, no? è il motivo per cui banalmente su una scala molto più piccola qui in Italia noi come Lega vogliamo riformare il processo tributario perché non ci sembra normale che le commissioni tributarie dipendano funzionalmente dal Ministero delle Finanze che è quello che il Ministero dell'Economia e Dipartimento delle Finanze che è una delle parti in causa nel processo tributario Vabbè, chiudo questa parentesi è vero che non contestare la sentenza di Karlsruhe Karl non è una cosa banale nella peggiore delle ipotesi per la sopravvivenza dell'euro e per lo sforzo dell'Unione Europea di restare un club di democrazie liberali. Attenzione, adesso entrano in scena i cattivi. L'Ungheria e la Polonia, i cui governi stanno rapidamente erodendo le rispettive democrazie nazionali, eh, si sono entrambi giovati della sentenza di Karlsruhe per giustificare i loro Stessi sforzi di ignorare la giurisdizione europea, la Corte di Giustizia. Era prevedibile che il governo ungherese guidato da Orban, quello che fa tutti quei PCM da fascista, no, quello una, eh, no scusate. Guidato da Orban avrebbe reagito in questo modo il governo? Quello dove il primo ministro ha preso i pieni poteri e se li è prorogati per altri semi. No, non se li è prorogati, aspettate, mi sto confondendo. Comunque insomma Gedeone ce l'ha con Orban, dice siccome Orban è un dittatore è chiaro che ha goduto quando ha visto questo conflitto fra le istituzioni democratiche tedesche e le istituzioni democratiche dell'Unione Europea. Vabbè, questo è il... l'ip services di. Vabbè. Ma Orban è una persona spergiudicata che, nello stesso modo di Donald Trump, utilizzerà qualsiasi argomento, per quanto spurio, per giustificare quello che in ogni caso ha intenzione di fare. A me ricorda uno che vedo domani in Senato, ma insomma, vabbè, lasciamo perdere. In realtà i casi ungherese e polacco sono molto diversi da quello della Germania. I governi a Varsavia e Budapest stanno veramente mettendo in discussione l'indipendenza del, del loro sistema giudiziario. Viceversa la Corte di Karlsruhe ha dimostrato di essere libera da influenze politiche con una sentenza che è scomoda per Berlino. E quindi... Le procedure di infrazione contro l'Ungheria e le Polonia sono giustificate, dato che le loro istituzioni democratiche sono veramente sotto minaccia. Lo dice Gedeone, se lo dice lui, contento lui, contenti tutti. Ma nel lungo periodo il destino della democrazia ungherese e polacca sarà deciso da quei paesi, non da Bruxelles. Ah, ecco, bene. Diciamo che Gedeone riconosce che i popoli hanno diritto all'autodeterminazione, nonostante quello che possa pensarne il consiglio di redazione del Financial Times o chi ci mette i soldi, e questo è molto generoso da parte sua. La sentenza di Karlsruhe ha anche implicazioni drammatiche per la moneta unica europea. Si ritiene che lo shock causato dal Covid-19 significhi che una protratta e radicale azione da parte della BCE sia l'unica cosa che si frappone fra l'Unione Europea e un'altra crisi di debito. Cioè, in altre parole, o la BCE stampa o non ce n'è per nessuno, neanche per chi si sente forte. Se la Corte tedesca lega le mani della BCE o impedisce alla Bundesbank di partecipare ai programmi della BCE, allora la sopravvivenza dell'euro potrebbe essere chiamata in causa. Cosa che preoccupa giustamente Gedeone, che è pagato per preoccuparsi. Ma ci dovrebbe essere una via di uscita democratica da tutto questo. Gli oppositori tedeschi della decisione di Karlsruhe sostengono che i giudici sono espressione di una piccola fazione conservatrice all'interno del loro paese, la Germania. Se questo è vero, eh, sta a Berlino di tentare di emendare la Costituzione tedesca o i trattati europei, per rendere assolutamente chiaro che le azioni della BCE sono legali. Vabbè, emendare i trattati o emendare la Costituzione auguri, noi nel frattempo moriamo di fame. Se Berlino non può imporre questo argomento in patria o nel contesto europeo, allora la Germania dovrebbe considerare di abbandonare la moneta unica. Anche semplicemente evocare questa questione potrebbe essere un fattore di chiarezza, potrebbe persuadere i tedeschi che le decisioni della BCE non sono così inaccettabili dopo tutto, o potrebbe persuadere i partner europei di Berlino che hanno bisogno di fare di più per rispettare le decisioni tedesche su come amministrare l'euro. Questo tipo di dibattito fondamentale è ormai necessario, la sopravvivenza dell'Unione Europea non può essere assicurata semplicemente pedalando sulla bicicletta federalista sempre più in fretta, bisogna anche valutare la direzione del viaggio questa direzione deve essere ridiscussa, dibattuta e concordata bene, vabbè, insomma, sono cose che sappiamo questa è la scoperta del Financial Times di oggi cioè la scoperta del fatto che, diciamo così um, un certo tipo di istituzioni che l'Europa si è data come noi abbiamo ampiamente documentato, essendo attaccati, essendo eh, vilipesi, essendo diffamati, ma come era nel, nel, dibattito, nel, nel vero dibattito scientifico, racchiudono una fondamentale irrazionalità. E come vedete Gedeone, che è un profeta, una roba del genere, arriva oggi a una conclusione alla quale noi eravamo arrivati sette anni fa che è questa, eh, anzi prima di parlare della conclusione o più esattamente della proposta fatemi fare un'osservazione preliminare, cioè, il problema dell'Europa è la Germania, ma lo dico con, con affetto, lo dico con, con ammirazione per quella cultura, lo dico con solidarietà per i tanti sconfitti che quel sistema crea, soprattutto in casa e poi regolarmente anche fuori casa. Lo dico con la piena consapevolezza del fatto che noi con questo problema abbiamo convissuto per secoli e dovremo convivere per millenni, perché non esisterà mai non esisterà mai una nazione europea, cioè rimarranno le nazioni. E quindi le nazioni dovranno confrontarsi e dovranno confrontarsi portando con sé eh, il, il peso, la massa inerziale della, delle loro traiettorie culturali, delle loro traiettorie eh, politiche, delle loro traiettorie storiche. Il problema è sempre stato la Germania e la soluzione, quindi, dove la si va a vedere? Ma, sapete. Io ho una certa tendenza a considerare che diciamo così, la soluzione vada cercata dove è il problema. E in effetti, come sapete, nella proposta che, eh, cui aderì nel 2013, quindi sette anni fa, del manifesto di solidarietà europea e che sostanzialmente è quella adombrata dal programma della Lega con cui siamo andati alle elezioni nel 2018, eh, Fra le possibili soluzioni dell'impasse nella quale già eravamo c'era quella che la Germania decidesse di eh, diciamo, ritrovare la sua indipendenza e quindi di non eh, imporre agli altri paesi europei il peso della sua eh, diciamo, eh, fatalmente scomoda e ingombrante presenza. Voglio far notare che con molta naivete, no? perché poi questi commentatori di, Aldo, di alto bordo di questi giornaloni ci fanno un po' sorridere per l'ingenuità con, con cui dicono le cose come stanno senza neanche, secondo me, volerle dire, no? Cioè, il principio che le leggi non valgono per la Germania perché siccome la Germania è il paese più grande, allora sarebbe una follia fare una procedura di infrazione contro di essa. Già vi dice una cosa molto semplice. Il simpatico Gedeone, che appartiene a un paese che ha deciso di tirarsi fuori, vi sta dicendo fondamentalmente che siamo in un'accolita di paesi dove regna la legge del più forte, dove quindi non c'è quella che lui, nella sua lingua barbarica, chiamerebbe la rule of law. Non siamo in uno stato di diritto, perché se comanda quello che mena di più o quello che paga di più, il più grande contribuente al budget dell'Europa, Beh allora amici cari, eh, per avere la legge del più forte non c'è bisogno di pagare un Parlamento che una volta al mese se ne va in plenaria a Strasburgo a spese nostre, non c'è bisogno di avere una stantia liturgia, non c'è bisogno di pagare dei commessi con delle ridicole livree, con una specie di tasto davanti che ti accolgono molto cerimoniosi, non c'è bisogno di pagare interpreti in 27 lingue diverse. Se il discorso è che chi mena per primo mena due volte e che più grosso mena di più, ma questo è, è, sempre, è sempre stata la, la, la, la storia europea. Non abbiamo bisogno di buttare dei soldi e soprattutto di buttare del tempo così. Dopo parlo del tempo, di come si perde tempo in Europa. Quindi il povero Gedeone, già al quarto capoverso del suo articolo, ci ha fatto capire, non solo che diciamo così, non è esattamente un fulmine di guerra in termini di dialettica politica, perché se tu mi vai a fare tutto un elogio della democrazia, di un sistema che funziona in modo tale per cui il più grande mena di più e quindi comanda, <ride> diciamo che se non sei un pirla gli somigli molto, ma loro sono così, cioè noi dobbiamo anche apprezzare il fatto di essere italiani e quindi di avere un, un esprit de finesse, che infatti i francesi chiamano esprit florentin, di cui io mi onoro di far parte, che ovviamente un anglosassone non, non avrà mai, l'anglosassone ci avrà al ah, Commonwealth, una cosa bellissima, ma non significa essere capaci di parlare di democrazia in un modo internamente coerente e minimamente accettabile, cioè, non, non, lo si vede, cioè, lo vedete, no? lui fa tutto uno, tutta una sparata contro l'Ungheria e la Polonia che sono tanto cattive e antidemocratiche ma ti dice che si stanno ribellando a un sistema che è retto dalla legge del più forte è fantastico io per averlo qui, Gedeone stapperei per lui una bottiglia di, di, di vermentino, gli offrirei qualche tarallo e cercherei di capire che cosa c'è nella testa di queste persone che ragionano così e che non sono del tutto innocue. Gedeone non è innocuo, perché Gedeone che si sveglia oggi, quando avrebbe potuto svegliarsi dieci anni fa, è Gedeone che forma la testa di tutti i Gedeoncini che poi giù a scalare formano la testa dei miei colleghi in Parlamento, di tanti imprenditori che, eh, come dire, eh, si trovano a fronteggiare situazioni delle quali non riescono a intuire il fondo, diciamo il, il, il fondamento. Eh, cioè sono dei Gedeoni fuurbianti, ecco, quello della Bibbia non, non lo è, ma il Financial Times non è. Non è la Bibbia e ove mai non ve ne foste accorti questa lettura di oggi lo dimostra, ma questa lettura non è importante per quello che ci dice il testo. Quello che ci dice il testo sono cose che voi avete letto nel mio blog decine e centinaia di volte che avete visto argomentare per esempio il fatto che eh, il processo di integrazione sia andato troppo avanti e necessiti di una marcia indietro, è l'argomento di autori come Zilonka, Jan Silonka, come Vaclav Klaus, eh, per certi versi anche, anche come Gian Domenico Maione, cioè di politologi illustri che avete conosciuto grazie al mio lavoro di divulgazione che avete visto ai convegni che ho organizzato o che organizzavo prima di entrare in politica quando, quando potevo avere un'attività eh, diciamo di convegno di pubblico dibattito senza essere necessariamente strumentalizzato come eh, partigiano di un particolare partito. Quindi per voi o perlomeno per quelli di voi che oltre a essere miei, miei elettori o passanti sono anche stati miei elettori, tutto questo è banale, quello che dice il povero Gedeone è banale, è detto maluccio, eh, nonostante sia assistito da quella lingua meravigliosa che è l'inglese, ma è detto maluccio per quel tipo di incoerenza interna che vi dico, cioè che lui nel suo vano tentativo di aggirarsi intorno ai concetti di stato di diritto e di ordinamento giuridico di fatto confessa che siamo in un posto in cui vige la legge della giungla, no? ma questo va bene. Il problema è il metatesto, cioè il fatto che oggi venga detto questo, cioè perché se ne accorgono oggi, oppure anche che cosa deriva dal fatto che se ne accorgano oggi. Beh, allora, intanto sul perché se ne accorgono oggi abbiamo diverse chiavi di lettura. Gli illustri giornalisti si accorgono oggi che c'è qualcosa che non va, perché loro, che probabilmente sono più vicini di noi a certe eh, fonti di potere, a certe informazioni, <coughs> hanno bisogno di rifarsi la virginità, hanno bisogno di dire che l'avevano detto. E voi vedrete in Italia quanti laureati in qualsiasi cosa che non sia l'economia verranno a dirci le cose per le quali ci hanno ingiuriato, vilipeso, eh, deriso eh, negli anni addietro perché le dicevamo quando? Le dicevamo quando dirle e ragionarci, poteva servire a evitare un disastro. no? Adesso questi si sveglieranno e a disastro ormai largamente in corso verranno a dirci che ce l'avevano sempre detto. E noi dovremo comunque ricordarci sempre, sempre, che il Paese eh, non possiamo mandarlo avanti con chi ha capito. Dobbiamo mandarlo avanti anche con chi non ha capito, perché io lo dico con rispetto qui non ai miei elettori, ma ai miei lettori, a quelli che mi seguono da 10 o da 11 anni. Amici cari, se dovessimo andare avanti con chi ha capito, probabilmente dovrei andare avanti da solo, ma io voglio che andiamo avanti tutti insieme, che ci carichiamo anche gli INI, gli oni, gli in, eccetera, eccetera. Tutta quella roba lì ce la dobbiamo caricare, perché sono italiani, come noi. E perché non possiamo pensare che l'inizio di un nuovo percorso sia un eccidio, una guerra civile figurata o addirittura reale come è stata dopo la seconda guerra mondiale. Non, non, non possiamo ragionare così, noi dobbiamo ragionare su basi completamente diverse e quindi ci vorrà molta pazienza. Adesso vi leggo una seconda cosa, questa è una cosa scritta in europeese e, eh, ed è eh, la posizione franco-tedesca sul boderoso fondo da 3.000 miliardi che sarebbe stato lo European Recovery Fund, cioè quella cosa che hanno detto a Giuseppi di dire che gli sarebbe stata data in cambio degli euro bond che non gli erano stati dati perché nessuno voleva darglieli, d'accordo? Eh, per cercare di prenderci un pochino in giro per qualche settimana. ecco Allora, adesso sappiamo in che cosa si, a che cosa si riduce il boderoso piano, perché abbiamo la meravigliosa, la meravigliosa posizione franco-tedesca su quel piano. Ed essendo la posizione franco-tedesca, ed essendo che, lo dico con dolore, l'Italia purtroppo non è in grado di incidere a livello europeo perché noi lì mandiamo eh, fondamentalmente eh, dei lacchei, dei, diciamo, dei, dei parvenus, dei, so, dei, dei personaggi frescamente inurbati sia in senso letterale che in senso figurato, che vanno lì semplicemente per... Guadagnare la benevolenza di quelli che loro chiamano i loro omologhi e che non sono omologhi neanche per niente perché sono ministri di, un, eh, di paesi più grandi e che picchiano di più e che si fanno rispettare. Questi non hanno neanche il coraggio di dire no, quindi chiaramente omologhi no. Allora, sentite quanto è bella la posizione franco-tedesca, cioè in altre parole, quello che si farà, d'accordo? sul fondo di ehm, ricostruzione europea, sullo European Recovery Fund. Voglio ricordarvi, per chi si fosse messo in ascolto in questo momento, che ad aprile il nostro, il nostro Premier, che è un mentitore seriale, ci disse senza mentire, cioè senza sapere che stava mentendo, cioè convinto di dire la verità, l'unica volta in cui sicuramente era convinto di dire la verità, che questo fondo avrebbe raccolto 3.000 miliardi e che sarebbero stati distribuiti in parte anche a fondo perduto, cioè non come prestiti e che quindi tutte le carte dell'Italia erano messe su quella iniziativa perché sarebbero stati 3.000 miliardi di cui, non so, un po', metti la metà, 1.500, sarebbero stati a fondo perduto. L'Europa te li dà e non te li richiede indietro. Questo è quello che il povero conte ha detto ripeto, lui mente sempre, ma questa volta non lo sapeva, non sapeva quella la verità, noi lo sapevamo, perché? Perché chiaramente se segui il dibattito tu vedi una serie di puntini allineati che seguono questa roba qui, il prossimo puntino è qui, non è qui, ok? Cioè, ripeto, seguite il gesto, se ci sono tanti puntini che sono i vari snodi del dibattito che fanno così, il puntino successivo è qui, non è qui. Hai okay, capito il concetto? Ecco. Ma che cosa volete che ne sappia un avvocaticchio di provincia che si è preoccupato finora solo di gestire le beghe del Consiglio di eh, Presidenza della Giustizia Amministrativa in quota PD di che cosa è il dibattito europeo? Che cosa volete che ne sappia? Ovviamente non ne sa nulla, esattamente come io non saprei se tal presidente di Tarra eh, è di sinistra o di de destra, è, è, è bravo o non bravo, non lo so perché non me ne frega niente, perché non sono fatti miei, perché non ho le competenze per valutarlo e perché non sono nato per gli, gli intrighi di sottobosco semplicemente, sono nato per guardarmi in giro, guardare il cielo, ci sono le nuvole, riesco a vedere che il vento va da quella parte, quindi se la nuvola adesso è lì, poi me la trovo lì, non me la trovo là, eh, queste cose qua. Eh. Allora, adesso anche a beneficio dell'avvocaticchio, che l'inglese lo sa, ma comunque vi do lettura di un testo anonimo che si chiama Un'iniziativa franco-tedesca per la ripresa europea dalla crisi del coronavirus. Attenzione. Già nel titolo c'è un piccolo dettaglio semantico che desidero voi apprezziate. Si parla di iniziativa. Allora, voi dovete sapere che a Bruxelles se una cosa è seria si chiama fondo, fund. Non found, come dice qualcuno, non è F-O-U-N-D, no? È fund, F-U-N-D, d'accordo? Fondo. Il fondo è una cosa seria, cioè una cosa dove si mettono i soldi. Se invece che di fondo vi parlano di plan, già siamo un gradino sotto cioè il plan è una cosa dove molto probabilmente i soldi li metterete voi o comunque eh, diciamo così ci si basa su leve fantasmagoriche per esempio eh, quello di Juncker era un plan voi avete visto un euro? no, non l'ha visto nessuno quindi se non è neanche un plan cioè se è proprio una fanfaluca non fatemi dire una parola che inizia per C e finisce per A eh, con alcune Z in mezzo eh, se è questa roba qui allora si chiama initiative initiative è ti sto prendendo in giro d'accordo? fund è facciamo qualcosa, plan è forse facciamo finta di fare qualcosa, initiative è ti stiamo prendendo in giro. Benissimo, chiarito il titolo vado al risultato perché ho un pollo in forno, non voglio farlo bruciare per spiegarvi troppo diffusamente. L'attuale crisi è senza precedenti storia dell'Unione Europea, grazie. Eh, nessuna esistenza, nessun posto di lavoro, nessuna impresa eh, rest resterà eh, intatta dopo questo shock globale. Mentre le nostre società, le nostre economie stanno trovando la loro strada fuori dal lockdown, l'incertezza rimane straordinariamente grande. Il nostro obiettivo tuttavia è chiaro, l'Europa affronterà questa crisi insieme e ne uscirà più forte è più potente che prima, bravo, grazie! Cioè sono così loro, eh! Cioè Petrolini gli spiccia casa. Vabbè, eh, trovare una ripresa sostenibile per l'Unione Europea guida il nostro, è la guida del nostro sforzo comune. Noi, Francia e Germania, noi, <ride> imperatore dell'universo. Siamo pienamente impegnati a, eh, sì, a eh, eh, mantenere la nostra responsabilità nei riguardi dell'Unione Europea e eh, aiuteremo a diciamo, spianare la strada fuori dalla crisi. Benissimo. A questo scopo, più che mai, eh, Dobbiamo beneficiare della forza che viene dall'agire insieme come europei e dall'unire le, da le, sì, le nostre forze in, modo che non, in modi che non abbiamo mai sperimentato prima. Perché ho detto parole? Perché fino a qui sono chiacchiere. Dovremmo anche eh, portare avanti una profonda riflessione sulle lezioni che possiamo trarre dalla crisi. Vabbè, la conferenza sul futuro dell'Europa offrirà un'opportunità per aprire un, largo, un ampio dibattito democratico sul progetto europeo, le sue riforme e le sue priorità. Francia e Germania propongono le seguenti misure. Ecco adesso arriva la ciccia e vedrete quanto è consistente. Allora la ciccia in tre punti, uno, due, tre, anzi in quattro, perdonatemi. Punto uno, sviluppare la nostra sovranità strategica nel campo della salute con una strategia europea eh, per la salute. Vabbè, questo è il punto primo. Punto due, eh, mettere, setting up, quindi creare un ambizioso, ambizioso, attenzione, ambizioso e pancia a terra sono i due marker della futilità. Eh, quindi organizzare un ambizioso fondo di ricostruzione a livello europeo, per la solidarietà e la crescita. Punto 3, velocizzare la transizione verde e digitale. Punto 4, rinforzare la resistenza economica ed industriale e la sovranità e dare nuovo impulso al mercato unico. Vabbè, vediamo il punto 1, salute. Sviluppare la nostra strategia di sovranità eh, sanitaria. La nostra risposta alla, alla crisi e all'attuale alla, all e alle future crisi sanitarie dovrà essere costruita su un nuovo approccio basato on strategic health sovereignty, cioè sovranità strategica in campo sanitario. Vabbè. Eh, ci adopereremo per una Europa in un'industria della sanità europea posizionata strategicamente che eh, nel pieno rispetto delle responsabilità degli Stati membri per la loro, eh, il loro sistema di sicurezza sociale e di sanità pubblica dovrà ehm, aggiornare la dimensione europea del livello sanitario e ridurre la dipendenza dell'Unione Europea e quindi dovremo aumentare le capacità europee di ricerca e sviluppo per vaccini e farmaci e anche coordinare e finanziare a livello internazionale con l'obiettivo di eh, breve termine di sviluppare e produrre un vaccino contro il coronavirus dentro l'Unione Europea eh, assicurando che abbia un accesso eh, globale, quindi che chiunque nel mondo possa beneficiare di questo vaccino. Punto secondo stabilire degli stock, delle riserve, dei depositi comuni di medicinali e prodotti medicali, quindi equipaggiamenti di protezione, kit per, per i test e incoraggiare la capacità di produzione di questi prodotti nell'Unione Europea. Punto 3, coordinare le politiche europee di appalto eh, riguardanti i futuri vaccini e i futuri trattamenti medici, le future terapie e quindi per esempio la produzione e lo stoccaggio dei futuri vaccini potenziali eh, in modo tale da parlare con una singola voce con l'industria farmaceutica e assicurare più efficacemente eh, l'accesso europeo e globale ai vaccini. Eh, sono tre punti eh, eh, sui vaccini poi eh, punto 4 metter su allestire una eh, task force europea sulla sanità all'interno del centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e darle il mandato all'interno delle istituzioni nazionali di sviluppare la prevenzione e, e dei piani di risposta alle future epidemie che molto probabilmente ci saranno quindi è giusto arrivarci preparati stabilire degli standard comuni europei per la eh, interoperabilità dei dati sulla sanità cioè armonizzare le metodologie statistiche in modo da avere dati confrontabili in caso di epidemie. Sì, perché qui c'è ancora questo mistero del perché da noi è morta tanta gente e in altri paesi non è morta tanta gente. Forse il fatto che per esempio abbiano smesso di morire per altre cause, tipo cardiovascolari o polmonari, le persone che adesso muoiono tutte di Covid, forse ci potrebbe dare una traccia di quello che è successo in termini statistici, ma naturalmente è troppo presto per dirlo e bisognerà aspettare. Quindi il punto 1, quello sulla strategia di sovranità sulla salute, sono tre punti su produzione, stoccaggio e appalti per i vaccini, un punto sulla task force europea e un punto su eh, raccogliere statistiche armonizzate a livello europeo. Punto 2, eh, allestire un ambizioso fondo di ricostruzione a livello europeo per la solidarietà e la crescita, che era quello di cui Conte parlava, i famosi 3.000 miliardi di cui molti a fondo perduto, all'inizio si diceva addirittura tutti, poi la metà. Per sostenere una eh, ripresa che eh, ristabilisca e aumenti la, la potenziale di crescita dell'Unione Europea, la Germania e la Francia eh, sostengono un ambizioso, ambizioso già capisci che è una fanfaluca temporaneo e finalizzato fondo di ripresa, quindi deve essere ambizioso, che vuol dire che niente, temporaneo, cioè dura poco, e finalizzato, cioè deve avere delle condizioni, i soldi te li do se fai qualcosa, nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale, cioè del prossimo bilancio. Ehm, data la natura eccezionale della sfida posta dal Covid-19, per le economie eh, in tutta l'Unione Europea, la Francia e la Germania propongono di consentire alla Euro Commissione Europea di finanziare questa ripresa eh, prendendo a prestito sui mercati in nome dell'Unione Europea, e quindi deve essere un prestito fatto a una istituzione dell'Unione Europea, eh, sotto oh, la, um, le disposizioni di una... Uh, um, Sì, allora, nel pieno rispetto dei trattati europei, del quadro eh, finanziario europeo e dei diritti dei, dei parlamenti nazionali. Vabbè, quindi in altre parole, bisogna fare una cosa europea, ma tranquilli che avrete eh, voce in capitolo. E seguono anche qui cinque punti. Punto uno, il Fondo europeo di 500 miliardi. 500 miliardi? Ma ne erano 3.000? Non mi si è ristretto a un sesto vi rendete conto? 500 miliardi per 27 paesi per cui a noi, se va bene, quanto ce ne daranno? essendo che noi siamo il 17% di questa bella Ambaradan, d'accordo? all'incirca su 500 miliardi, mal contati, non so vedete un po' voi quanti ce ne danno? una quarantina? 2 boh. per 5? quanti ce ne potranno dare? un'ottantina che è un'ottantina perché siamo al 17% dell'eurozona sì, un'ottantina di miliardi un'ottantina di miliardi tre, vabbè, sicuro? a fondo perduto o prestati? ma vediamo eh, il fondo eh, fornirà Sì, allora questo fondo finanzierà eh, le spese del bilancio dell'Unione per i settori più colpiti e le regioni più colpite in base a programmi del budget europeo e in linea con le priorità europee. Quindi eravamo partiti da una cosa da 3.000 miliardi che ci avrebbe sostenuto un'abbodenza di fuoco di appunto 5-600 miliardi a una cosa che forse se va bene fra una cosa e un'altra ci fa arrivare una cinquantina di miliardi sulla base però dei programmi del bilancio europeo cioè fondamentalmente sono fondi europei soggetti alle regole dei fondi europei questo fondo aumenterà la resilienza parola che va molto di moda da quelle parti la convergenza e la competitività la convergenza dei paesi europei, non so se avete visto che spaccatura che si è determinata, gli ultimi dati sulla produzione industriale dicono che noi siamo scesi del 30%, la Svezia è rimasta dove era, la Germania è scesa del 10%, che te vuoi convergere. Comunque loro dicono che sosterranno la convergenza, aumenteranno gli investimenti, in particolare nella transizione verde e digitale, rinforzando la ricerca e l'innovazione. Attenzione al verde e al digitale, perché poi vi faccio un altro commento. Il i finanziamenti del Fondo di eh, Recovery Fund, del Fondo per la ricostruzione, saranno eh, finalizzati, targetizzati, quindi orientati sulle sfide della crisi pandemica e sulle loro conseguenze. Eh, sarà una, eh, saranno fondi straordinari, integrati con le, eh, proprie, con le risorse proprie, cioè, anche qui tasse europee con un volume chiaramente specificato e con una data di scadenza e eh, collegati a un eh, piano di restituzione vincolante. Oltre all'attuale eh, quadro finanziario pluriennale, cioè, sostanzialmente, ce lo vedrete e ci saranno degli impegni precisi perché ce li ridiate. Letto in altri termini: fondo perduto. Un rapido accordo sul quadro finanziario pluriennale, quindi sul bilancio europeo e il Recovery Fund come package, come pacchetto, è necessario perché si possano affrontare le sfide europee più importanti. In altre parole, se non ci rompete le palle sul negoziato riferito al bilancio europeo, forse vi diamo un po' di soldi. Se invece volete mettere bocca sul prossimo bilancio dell'Unione Europea, allora cari amici, quello è un tram, attaccatevi e tirate forte, come si dice a Roma. Cioè, è tutto molto trasparente, no? Cioè, o ci fate fare un bilancio europeo come interessa a noi, oppure di fondo europeo di ripresa neanche se ne parla. I negoziati saranno- si costruiranno. Si avanzeranno sui processi sui progressi che sono stati raggiunti fino a febbraio perché da febbraio questa storia sta ferma per motivo della crisi pandemica il negoziato è fermo eh, ci sforzeremo di fare eh, di rendere lo sforzo di, di bilancio quindi le risorse eh, connesse alla crisi del coronavirus disponibili renderle disponibili al più presto possibile eh, il sostegno alla ripresa è un complemento degli sforzi nazionali e del pacchetto che è stato determinato dall'Eurogruppo, quindi quello con MES, BEI e SURE e si baserà su un chiaro impegno degli Stati membri di seguire sane politiche economiche e un'ambiziosa agenda di riforme. Quindi, piano 1. Riforme, strut... piano salute, vabbè. Medicine e vaccini. Punto 2. Poverry Vi prestiamo dei soldi se fate le riforme strutturali. Migliorare il quadro per una tassazione equa nell'Unione Europea rimane una priorità, in particolare introducendo una efficace tassazione minima e un'equa tassazione dell'economia digitale all'interno dell'Unione che idealmente dovrebbe basarsi su una conclusione diciamo, coronata da successo del lavoro dell'OCSE, quindi prima diciamo, l'Oxe deve arrivarne a una, e stabilendo anche una common corporate tax base, cioè fondamentalmente vogliono mettere una ulteriore imposta sui redditi societari. Allora, Giuseppe aveva detto, io siccome sono bello eh, e ho la pochetta a tre punte e parlo tedesco, riesco a farmi ascoltare da Angela, che quindi farà questo boderoso piano da 3.000 miliardi, che però invece adesso risulta essere un piano da 500 miliardi, tale per cui noi non ci tappiamo neanche eh, diciamo, l'imboccatura del cratere che questo qui, il Ducetto con la sua accolita di Mentecatti, stanno scavando, bucando bucando un decreto appresso all'altro. Io oggi pomeriggio non ho saputo, eh, non ho seguito, non so, probabilmente, probabilmente il decreto di lancio è uscito, come sapete oggi c'erano le scadenze fiscali, i commercialisti non sapevano che fare. La verità è che questi qui stanno cercando in tutti i modi, consapevolmente deliberatamente, di regolare i conti con le categorie che detestano. Quindi loro detestano la classe media, detestano. Eh, per esempio le professioni ma anche i commercianti non li aiutano perché sperano che falliscano non li vogliono, loro vogliono un mondo di grandi aziende perché secondo loro sono più produttive e anche perché nelle grandi aziende ci sta Er padrone e poi c'è sta Er l'operaio con l'Er sindacato che lo abbraccia e lo difende nel modo che abbiamo visto in tanti anni, cioè facendo scendere diritti e salari nel corso dei decenni, ma per loro è importante che questo mondo organizzato così continui ad esistere perché ora che nessuno crede più ai partiti di sinistra, questi qui solo nel sindacato trovano una base logistica, una base operativa. Eh, vogliono fare i conti con le scuole paritarie, quindi le stanno mandando a stendere, eh, eccetera, eccetera, vogliono sostanzialmente fare una patrimoniale senza dirlo, vogliono che chi ha da parte un po' di soldi e ha coscienza e ha amore per quello che ha costruito negli anni metta i Suoi soldi nella sua azienda e quindi diciamo così diventi sostanzialmente ripatrimonializzi la propria azienda. Ma a parte il fatto che non tutti dal proprio negozio o dal proprio traggono diciamo così liquidità tale da poter sopravvivere a 3, 4, 5 mesi di eh, assenza o di un grave, grave crisi del, del fatturato. Ma poi fondamentalmente scusate tanto, ma è colpa di qualcuno se il, nel suo successo ha avuto, nel suo lavoro, ha avuto successo e quindi ha accumulato qualcosa, è colpa di qualcuno se è arrivata questa crisi? Lo Stato perché dovrebbe proteggere diciamo in questo caso, certo che deve garantire magari in modo lievemente più che proporzionale chi sta peggio, ma l'idea che se sei fra virgolette ricco allora devi morire, non, non è un'idea particolarmente razionale, perché non, non, non può funzionare così. Noi in questa fase o aiutiamo tutti o, non aiutiamo, o, o di fatto non aiutiamo nessuno. Perché quando abbiamo portato al fallimento tutto uno strato di classe media e rimane solo, rimangono solo sti quattro imbecilli nella loro torre di avorio finto d'accordo? e una massa di sottoproletari, qui sarà guerra, sarà rivoluzione. Io voglio anche dire, so che qualcuno, diciamo così, aspira a perpetuarsi nella propria carica, d'accordo, e che per questo continua a fare simpatici esperimenti eh, cercando di assicurare la sopravvivenza del PD e quindi anche di se stesso, ma cioè fra tre anni, dico questo, questa cosa a casaccio, nel 2023, se continuiamo così, in Italia ci saranno 6, 8, 10 milioni di poveri in più, di poveri di poveri, tecnicamente poveri sotto la linea di povertà assoluta se continuiamo così tant'è che io scherzavo l'altro giorno amaramente con che mi diceva guarda questi imbecilli che hanno scritto che tu se sei eh, in macchina da solo devi stare dalla parte del conducente ho detto certo perché si preparano a quando tutti dormiranno in macchina e quindi ti dicono di dormire dalla parte del conducente perché così se sei parcheggiato a destra quello che passa sul marciapiedi non ti disturba questa è stata la mia amara, cinica, sarcastica riflessione. E quindi io tutta questa ansietà di questi uomini piccoli che pensano di sopravvivere a se stessi su un campo di macerie e che ci hanno fatto perdere tempo per aspettare questo boderoso ammasso di niente... D'accordo? di letame dal punto di vista lessicale e di niente dal punto di vista finanziario. Io questi uomini piccoli non li capisco. Ma scusate, ma veramente voi pensavate che quelli vi prendessero sul serio con una posizione negoziale che, come vi ho spiegato in aula dopo che l'avevate presa, perché non siete venuti a farvelo spiegare prima, scontentava fondamentalmente tutti? Siete andati a chiedere gli eurobond che la Germania non voleva insieme al MES che la Spagna non voleva vi siete fatti guardare come degli scemi da Grecia, Francia, Spagna e Portogallo, vi siete fatti guardare come degli accattoni da Germania, Olanda, Svezia, Danimarca, più uno spiccio di Repubbliche Baltiche che neanche mi ricordo come si chiamano perché tutto sommato il loro ruolo nella storia è abbastanza diciamo, inferiore a questa Ortensia che fra l'altro ormi or, or viene a... a... Eh, questa c'ha 21 anni c'ha più storia della Lituania sta qua, eh. cioè, voglio dire cerchiamo anche di fare la proporzione delle cose ma veramente pensavate che vi sarebbero stati a sentire con una posizione di questo tipo se veramente volevate negoziare dovevate venire qui da chi il dibattito l'ha seguito e farvi dare un consiglio su quale era una posizione da sostenere la posizione da sostenere era quella della Spagna che non voleva il MES come avete detto voi Voleva un vero fondo europeo, sareste stati sconfitti ma avreste combattuto la battaglia giusta, avreste fatto capire di non avere l'anello al naso. Avreste fatto capire di non essere semplicemente degli di non avere diciamo come massima ambizione quella di essere gli ascari dei nostri colonizzatori. Lo avreste fatto capire a noi e lo avreste fatto capire anche a loro e questo vi avrebbe permesso di ottenere di più. Così non avete ottenuto niente. Questi ipotetici 500 miliardi per tutti, che non sono a fondo perduto, ma devono essere restituiti. Di cui a noi forse se facciamo i bravi approviamo in fretta il bilancio pluriennale nel 2021 ci arriva qualcosa, ma voi non avete capito che cosa significa una recessione a due cifre nella storia italiana, significa che il 2021 non ci arriva nessuno, non ci arrivate neanche voi però, e questo è il punto fondamentale, non ci arrivate neanche voi e non ci arrivate nel modo sbagliato, perché è giusto pensare che diciamo così ci sia un'alternanza, voi sapete benissimo di essere diciamo, dal punto di vista della rappresentatività democratica, di essere totalmente abusivi, ma eh, purtroppo state ponendo le condizioni perché l'avvicendamento eh, che ci dovrà essere per restituire rappresentatività al Parlamento avvenga nelle peggiori condizioni. Vabbè, eh, come dire, è stato bello, noi abbiamo provato a farci sentire, voi avete ottenuto quello che vi avevamo detto che avreste ottenuto comportandovi irrazionalmente e non rispettando la democrazia in casa e tutto sommato neanche fuori cioè non avete ottenuto niente, avete fatto una figura da cioccolatai internazionale, i giornali tedeschi si sono fatti beffe di voi, i giornali tedeschi vi hanno trattato da cattoni, eh, i giornali spagnoli si sono arroccati dietro un, uno sconcertato io boh, che è lo stesso stato d'animo nel quale mi trovo anch'io, cioè io veramente boh, cioè boh, ma non lo so. E questo è quanto, benissimo riassunto e conclusione allora Gedeone si è accorto che l'eurozona non funziona insomma per essere un profeta diciamo così che, ehm... <ride> ci sono profeti che hanno fatto performances migliori. poi lui viene dal mondo anglosassone se avesse letto un un manuale di economia avrebbe capito prima che qualcosa non andava, però ci ha detto molto bene come funzionano le cose, Gedeone, e quindi gliene siamo grati. Siamo in un insieme di paesi dove vige la legge del più forte, quindi non dobbiamo assolutamente permetterci di chiedere a chi è più forte di noi di rispettare le leggi. Bene, buono a sapersi. Eh, Francia e Germania ci hanno detto che cosa vogliono mettere sul tavolo. 500 miliardi di prestiti che ci erogheranno Forse, se noi però abbastanza rapidamente approviamo un bilancio europeo finalizzato alla transizione verde-digitale, cioè fondamentalmente un bilancio europeo dove il tema cruciale sarà la ristrutturazione dell'economia tedesca, dell'industria tedesca, in particolare il passaggio dell'automotive tedesco dalla benzina um, al, all'elettrico. Sì, Gedeone non è un profeta, è un giudice, grazie, lo so. Gedeone non è un profeta, è un giudice benissimo, non vorrei mai darvi visto che poi si parlava di corti di giustizia Gedeone non era un profeta era un giudice, questo mi fa molto piacere, e però diciamo così non ci sono più i giudici di una volta perché questo qui di rule of law non sa niente e non ha neanche dietro di sé diciamo, l'altissimo cosa che è invece, quindi ricapitolando, Gedeone punto uno, vigela regge il più forte, punto secondo qualcosa non funziona Proposta europea, vi diamo pochi soldi, ce li ridate indietro, non sono a fondo perduto e ve li diamo solo se accettate un bilancio europeo che aiuti la riconversione dell'industria tedesca dal benzina diesel all'auto elettrica e voi poi morite con calma e ci ridate i soldi. Questo è il succo della questione oggi. A questo punto mi sembra evidente che si deve trarre una conclusione piuttosto ovvia. Uh, che è che noi avevamo ragione nella nostra valutazione di quello che l'Europa stava per proporci e che noi continuiamo ad opporci a questo governo. Se sono così bravi, se vanno in Europa a fare queste figure e ottenendo questi risultati, se evitano il confronto in Parlamento, se evitano... Eh, una normale civile dialettica democratica, vadano avanti per la loro strada, hanno i numeri per farlo, finché hanno i numeri per farlo e governino loro con le ingenti e boderose risorse che l'Europa gli darà. Sappiamo che senza monetizzazione del debito non ci sarà alcuna possibile uscita da questa crisi, lo sappiamo. Loro non lo sanno, se lo sapessero l'avrebbero chiesta, si sarebbero portati avanti, non l'hanno chiesta, non l'hanno ottenuta, non l'avrebbero ottenuta neanche se l'avessero chiesta, ma almeno si sarebbero allineati a quelli che la chiedevano e quindi avrebbero almeno fatto la cosa giusta, torno a dire questo, adesso, visto che fanno i fenomeni, continuino loro. Noi li osserveremo, criticheremo in modo costruttivo, non diremo no per dire no, ma diremo no no, ma secondo noi è meglio così loro non ci ascolteranno nella loro infinita arroganza di, di provinciali Amen una cosa però ve la chiedo e ve la chiederò sempre mantenete la calma e non eh, esponetevi in modo improprio nel dibattito i motivi ve li ho sufficientemente spiegati ora non ho tempo di spiegarveli perché mi chiamano, chi li ha capiti sicuramente un domani mi ringrazierà, buonasera.